Mentre sul set in Grecia, Florina, e sta girando un film, muore Gian Maria Volontè, uno degli attori più noti e più importanti del cinema italiano e internazionale. Interprete eclettico, si cimentò in teatro ma anche in televisione. Fu protagonista di film di impegno politico ma anche di spaghetti western. Di lui è stato detto che rubava l'anima ai suoi personaggi o anche che l'arte si è fatta uomo. È noto per l'interpretazione di alcuni film come Todomodo, La classe operaia va in paradiso, le indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ma anche per aver partecipato e per aver acquisito una grande notorietà popolare interpretando alcuni... Ruoli importanti nei film di Sergio De Sergio Leone per un pugno di dollari e, e per qualche dollaro in più, ma anche il pubblico televisivo ebbe modo di apprezzarlo come protagonista della Certosa di Parma e della vera storia della Signora delle Camellie.